Nell'edizione italiana della Star Comics Ci saranno 30 cartoline E non 32 <ride> Non si riesce a trovare sta rivista Ho trovato una soluzione Gaggettini in stile anime Non è che stanno progettando di fare una prossima stagione di Akatsuki no Yona Ora io ho una teoria Ok andiamo per step per questo video Perché se no non ci si riesce a capire niente Salve a tutti, io sono Chiacobit e benvenuti in questo menovissimo video. Qualche giorno fa avevo consigliato su Instagram l'acquisto dell'edizione speciale spagnola del trentesimo volume di Akatsuki no Iona, con le 30 cartoline, poiché avevo ipotizzato che non ci sarebbe stata nessuna edizione speciale in Italia. Essendo che non è uscito nessun artbook e nemmeno il fanbook di Akatsuki no Iona, ho ipotizzato quindi che nemmeno l'edizione speciale del trentesimo volume con le cartoline sarebbe uscita. Ma, ma... Ma è successa una cosa inaspettata. Perché qualche giorno fa Anime Click ha fatto una live con la Star Comics. E la Star Comics ha annunciato che avrebbe fatto l'edizione speciale del trentesimo volume di Akatsuki no Yona. Quindi con le 30 cartoline. E io tipo sono rimasto detto... Ma no! E difatti c'è stata gente che... Giustamente mi ha scritto e mi ha detto ma no ma come io ho, ho appena acquistato l'edizione spagnola o altra gente che mi ha, mi ha scritto dicendomi ma no per fortuna per fortuna stavo per acquistare l'edizione spagnola e chi invece come me che ha acquistato l'edizione giapponese... <ride> L'anno scorso praticamente è Rimasta un po' spiazzata C'è gente che mi ha scritto eh, E mi ha detto che l'avrebbe acquistata Comunque Io sono del parere per adesso di non volerla acquistare Perché sono già a posto così Ma io lo so Questo è un messaggio per la chiocco del futuro Io lo so che tu l'hai acquistata Io lo so che tu l'hai acquistata E stai piangendo in questo momento Perché lo rimpiangi Però magari la me del futuro mi smentirà Allora partiamo da un presupposto quando hanno fatto l'edizione speciale del trentesimo volume di Akatsuki no Yona, di cui ho fatto anche il video, c'erano 30 cartoline. Però, nel settembre del 2019, la Hana Toyume aveva fatto due riviste. In queste due riviste c'erano due cartoline speciali del manga di Akatsuki no Yona. E queste due cartoline andavano a completarsi a vicenda. E io questa cosa non l'avevo capita fino a qualche tempo fa. Ora, io ho provato a fare una ricerca nel web... Per trovare queste due riviste e sono riuscita a trovarne una sputando sangue donando un rene perché sui dei speculano che è un piacere però quello che mi interessava <ride> era questa perché conteneva come potete vedere il porta cartoline e la cartolina in più Infatti se si guarda nel porta cartoline Non c'è spazio per 30 cartoline Ma bensì per 32 cartoline Guardate vi faccio vedere Ci ho aggiunto anche l'ultima cartolina Che era all'interno um, Di questa rivista Ora <ride> Manca l'ultima <ride> Non si riesce a trovare sta rivista Ho trovato una soluzione da Voilà. dopo svariati tentativi speriamo che questa sia la volta buona Ale. ok ho tipo tagliato con molta attenzione vabbè la misura non sarà proprio la stessa però almeno ho completa l'immagine ecco ho dovuto spostare l'ultima cartolina che l'ho messa qua perché sennò dopo venivano non erano insieme non uscite fuori per favore e niente sono riuscita in un certo senso fare tutto vabbè questa qui è uno dei tentativi che è stato fatto però vabbè lo metterò come posto roba del genere e niente ce l'ho fatta yeah! sta di fatto che io adesso ho 31 cartoline e il portacartoline. ora una cosa che io mi chiedo è nell'edizione italiana della star comics ci saranno 30 cartoline e non 32 Che fine faranno quelle altre due cartoline? Verranno messe, non lo so, da qualche parte In qualche altro volume successivo? Ci sarà anche un portalistino, un portacartoline Nell'edizione speciale del trentesimo volume? Non si sa non hanno ancora specificato bene come sarà questa edizione speciale del trentesimo volume di Akatsuki no Iona. E se ci saranno altre cartoline? Boh, non lo so. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere giù nei commenti, mi raccomando. Ci stiamo avvicinando al trentesimo volume di Akatsuki no Iona, quindi vuol dire che... In Italia ci stiamo avvicinando al 70% dell'opera. Se andate a rivedere un altro mio video che ho fatto in precedenza, vi raccontavo appunto il fatto che col trentesimo volume... L'opera era completa al 70% ed era stato già ben dichiarato dalla, dalla stessa autrice di Akatsuki no Yona Io sto aspettando il fanbook Ok Ora, io ho una teoria Se la Star Comics ha annunciato l'edizione speciale del trentesimo volume di Akatsuki no Yona con le 30 cartoline Allora questo significa che a Lucca Comics, secondo me, annunceranno il fanbook di Akatsuki no Yona Ci potrei scommettere una pizza con voi, veramente Però non voglio rischiare <ride> Però secondo me annunceranno il fanbook di Akatsuki no Iona a Lucca Comics di quest'anno, secondo me, o l'anno prossimo. Ovviamente se il fanbook di Akatsuki no Iona verrà editato in Italia lo comprerò di sicuro. Ho l'edizione giapponese e spagnola e avrò anche quella italiana. Spero davvero, ma dico spero davvero che arrivi. A proposito vi invito a seguirmi su Instagram perché eh, essendo che è uscito il 26esimo volume di Akatsuki no Yona finalmente abbiamo potuto ascoltare e leggere insieme il cd drama che avevo acquistato anni fa dico insieme perché ho fatto una live su Instagram che ovviamente ho salvato e potete rivederla quando e come volete mi sono presa uno spavento di quelli ma uno spavento di quelli? vediamo se mette a fuoco oh perfetto perfetto ragazzi perfetto e ci sarà una prossima live e un prossimo video sulla lettura e l'ascolto del volume 27 questa qui è l'edizione giapponese eh, deve ancora arrivare l'edizione italiana quindi in tutto questo volevo aggiornarvi su alcune cose che come vi ho già detto, oh, sono riuscita ad acquistare il, la rivista con il portacartoline e una cartolina in più delle 30 cartoline del trentesimo volume di Akatsuki no Iona che casino! che ho acquistato l'edizione spagnola del fanbook di Akatsuki no Iona che sono riuscita ad acquistare anche l'artbook ma per chi mi segue su Instagram sa già da un bel po' di tempo che l'avevo già acquistato, però giusto per aggiornarvi un po' sul canale di YouTube vi dico anche questa cosa, che ho acquistato anche l'edizione speciale giapponese del volume 23 di Akatsuki no Yona, che aveva eh, un libricino con le illustrazioni del, dello stesso manga, che ho acquistato la rivista che conteneva i segnalibri di diversi manga, tra cui Takaneana e Akatsuki no Yona, di questo gioiellino qua in acrilico con i personaggi principali di Akatsuki, Katsukino Yona E con questo Vi volevo fare Una grandissima Osservazione Una cosa particolare è Che non vogliono fare La, la prossima stagione Katsukino Yona Però mi fate I gadgettini In stile anime Cioè Proprio sta cosa Che non riesco a capire In stile anime Mi state prendendo In giro Cioè Vabbè Vabbè Vabbè Vabbè Io la prendo troppo Sempre sul personale Questo coso Puzza ancora <ride> Ma questi stand in acrilico sono veramente tantissimo in stile anime Quindi io non vorrei che... Non è che stanno progettando di fare una prossima stagione di Akatsuki no Yona Cioè io voglio pensarla sta cosa Però allo stesso tempo mi viene nervoso Perché... perché mi fate gli acrilici? che vengono acquistati, perché se li fate vuol dire che vengono acquistati, e non mi fate l'anime. Cioè, per favore, ditemi che la pensate anche voi come me, perché, cioè, veramente non si può vivere così. Mi fate il calendario, gli acrilici, i fanbook, le edizioni speciali, gli artbook, cioè, che cavolo! Boh, ragazzi, cioè, non lo so. Ah, in tutto questo credo che voi non abbiate ancora visto la nuova disposizione dei poster. Ci sono i poster che avevo...